Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego come risolvere questo errore riguardo al disco che è del file della directory eh, Che è corrotto oppure eh, illeggibile. Quindi ragazzi è molto semplice questo procedimento Dobbiamo fare tutto su cmd, prompt dei comandi Mi raccomando aprite cmd come amministratore Quindi scriviamo cmd sì. Innanzitutto ragazzi cominciate a scrivere CHDSK spazio slash F spazio la lettera del vostro disco due puntini e fate invio. Quello è il disco che vi uscirà, ah, il disco vi uscirà per forza così perché là sotto non avete neanche lo spazio quindi non riuscite neanche a vedere quanti giga avete. Quindi per adesso rimarrà così quel local disk. Poi una volta fatto questo procedimento, una volta caricato tutti i processi di tutti i file all'interno, si ripristinerà e ritornerà alla normalità. E così facendo uscirà anche una schedina che vi porterà sul disco. Semplice. Ecco, così dovrebbe uscirvi poi. E più la schedina, ok? Poi una volta fatto... Chiudete tutto e riavviate il vostro PC Per essere certi E quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo eh, Lasciate like, iscrivetevi al canale Se avete problemi con altri... Uh diciamo dischi, sistemi operativi ed altro ci sono anche le mie altre guide su come attivare Windows, su come risolvere i problemi con i sistemi operativi migliorare le prestazioni della RAM e, e altro quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao